Post 2017, Andrea Alfieri del chiostro di Andrea oggi ci ha presentato un piatto a base di baccalà, nello stand di Chic per Chic Respect. Alfieri Andrea, il chiostro di Andrea a Milano. Abbiamo fatto un baccalà mantecato con dei cannoli di polenta, quindi abbiamo farcito i cannoli con il baccalà, una spuma di patate e una pasta di nocciole e dei porri bruciati. Per la cottura del, del baccalà. Abbiamo usato il forno a vapore, e poi abbiamo usato il bollitore e l'induzione per friggere in maniera perfetta a livello anche di temperature il, i cannoli.